Buonasera a tutti, eh, cominciamo a dare un piccolo e generale quadro normativo della tutela delle bellezze naturali che inizia alla fine degli anni 30 e solo negli ultimi 50 anni sono stati fatti sotto l'impulso di un'ampia sensibilizzazione da parte delle eh, associazioni, oltre che del mondo scientifico e delle amministrazioni eh, sono stati fatti degli interventi normativi che hanno modificato eh, essenzialmente il concetto di bene culturale e hanno introdotto soprattutto con l'importante eh, decreto legislativo eh, 42 del 2004 il codice dei beni culturali del paesaggio hanno introdotto il sostantivo per la prima volta di eh, albero monumentale eh, albero monumentale che entra a far parte di quei beni eh, immobili eh, che ehm, eh, hanno un uno spiccato, presentano uno spiccato valore eh, naturalistico e che pertanto eh, devono essere tutelati in quanto eh, patrimonio culturale della nazione. Eh, per la prima volta nel 2013, come eh, già accennato, la legge 10 introduce eh, una, una definizione univoca di eh, albero monumentale. In precedenza le regioni avevano già promulgato delle leggi regionali in cui si dava tutela a questi esemplari di pregio e sono, erano stati anche avviati dei censimenti a livello regionale in maniera autonoma. Per la prima volta invece il, la legge 10 del 2013 introduce una definizione a livello nazionale di albero monumentale. E, e ne ehm, ehm, istituisce un elenco nazionale, oltre a dettare anche eh, delle norme relativamente alle sanzioni e alla tutela più specifica. Eh, Cos'è quindi un albero monumentale? Lo definisce la legge come un albero isolato facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicato, che costituisca un raro esempio di maestosità e longevità. Quindi questo è uno dei criteri, il criterio principalmente utilizzato in realtà nel censimento degli alberi monumentali per identificare gli alberi monumentali, quelli più grandi, quelli più eh, anziani, quelli che hanno più, eh, una chioma più ampia, una forma eh, più bella. Eh, in questo senso abbiamo anche emanato una circolare che, mh, stabilisce delle soglie minime di circonferenza oltre il quale se è questo il criterio per il quale è individuato l'albero come monumentale eh, può eh, essere incluso nell'elenco degli alberi monumentali oppure dice la legge ancora eh, sono monumentali quegli esemplari che mostrino un particolare pregio natura naturalistico per rarità della specie rarità della specie quindi perché eh, come numerosità è esigua, eh, esiguamente rappresentata quella specie in un determinato territorio oppure è in quel territorio ma non è eh, nel suo eh, ambiente naturale. oppure che costituisca un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario e delle tradizioni locali. Spesso eh, la vita degli alberi sono affiancate alla vita di personaggi storici o ad eventi culturali, quindi hanno un significato, anche significati religiosi e quindi fanno parte della cultura locale per questo eh, sono testimoni di culture eh, territoriali. Oppure, dice ancora, sono i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, storico e culturale, vi compresi quelli inseriti nei, nei centri urbani, quindi abbiamo eh, quegli eh, elementi che caratterizzano il paesaggio, lo identificano, e senza il quale il passaggio sarebbe totalmente diverso quelle grandi alberate abbiamo qua no, degli esempi i filari, i filari di, di Cipresso di, di Salò che per mezzo chilometro ehm, sono presenti sul limite del lago di Carda oppure i cipressi della Val d'Orcia cioè questo nucleo di cipressi che in una prateria eh, molto ampia si vedono anche in lontanza e identificano il territorio che cioè fanno riconoscere quel territorio proprio per la loro presenza oppure gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturali ad esempio villi, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private cioè quelli che sono stati progettati per essere là e sono nati insieme al contesto la legge tutela gli alberi monumentali e ne vieta l'abbattimento e il danneggiamento chi danneggia o abbatte un albero eh, è passibile di eh, sanzione amministrativa di un pagamento di una somma che va da 5.000 a 100.000 euro quindi gli alberi non vanno toccati a meno che, dice la legge, eh, non eh, ci siano dei motivi eh, improcrastinabili. Purtroppo, gli alberi che sono soprattutto quelli in contesti urbani vanno ma mantenuti, vanno eh, gestiti perché potrebbero rappresentare dei, policoli, dei pericoli per l'incolumità pubblica. Purtroppo sono alberi spesso vecchi, eh, sono alberi grandi, hanno grandi rami e troppo spesso, eh, soprattutto adesso con i cambiamenti climatici, con questi eventi meteorologici straordinari, troppo spesso capita che qualche parte si perda, cada. E quando ci troviamo in ambiente urbano eh, sono spesso al centro di interesse turistico, quindi sono molto frequentati, quindi vanno tenuti assolutamente in sicurezza, che non è una sicurezza assoluta perché nulla è prevedibile, ma eh, vanno assolutamente monitorati. Quindi a noi come eh, struttura centrale arrivano spesso richieste di, eh, parere, perché il parere in questo caso del Ministero è obbligatorio e eh, questi interventi devono essere autorizzati dai comuni, arriva il parere per interventi eh, di gestione e cura degli alberi e noi ovviamente dopo la visione delle relazioni che ci mandano fatte da esperti nel settore diamo o meno il parere. Gli interventi possono essere più o meno incisivi, quindi il processo autorizzatorio cambia eh, spesso quando si tratta di eh, semplice potatura delle parti secche, allora basterebbe, basta una comunicazione, diciamo una circolata apposita che identifica gli gli interventi tra incisivi e non incisivi e per non gravare troppo sugli iter, per non scaraggiare anche troppo gli amministratori a rendere i loro alberi monumentali eh, per interventi di lieve entità che non eh, sconvolgono la forma e il portamento dell'albero basta una sola comunicazione. A volte però capita che questi alberi vadano anche abbattuti, perché muoiono, perché purtroppo sono alberi grandi, eh, vetusti, eh, sono spesso a, cicli, a fine ciclo, spesso muoiono e a quel punto vanno abbattuti perché rappresentano anche un pericolo e noi in questi casi autorizziamo anche l'abbattimento. Spesso vanno giù da soli, sempre più... Mh, Frequenti sono le notizie di alberi che schiantano al suolo e, e quindi succede che in questo elenco di alberi monumentali istituito dalla legge noi siamo costretti a eliminare degli, degli esemplari. L'aggiornamento viene fatto ogni anno e ogni anno vengo, vengono proposti dalle regioni su indicazione dei diversi comuni alberi, nuovi alberi da inserire ma ogni anno qualche albero va cancellato il primo censimento il, la prima pubblicazione dell'elenco eh, è avvenuta nel 2017 con 2407 alberi ogni anno abbiamo fatto un aggiornamento e oggi siamo ad un totale di 3666 alberi in totale Purtroppo però eh, ci sono state 80 cancellazioni. Per fare un piccolo focus sull'Emilia Romagna abbiamo già detto che gli alberi sono ora al netto delle cancellazioni 103. La provincia di Bologna ha il numero più alto di presenze 33. Poi c'è Modena con 14 Forlice e Sena 13. Poi Parma eh, Ravenna, Ferrara comunque in tutte le realtà provinciali sono presenti il censimento dell'Emilia Romagna è stato già da subito completo mentre altre ragioni, regioni erano piuttosto indietro nella catalogazione dei loro alberi monumentali all'interno delle proprie regioni l'Emilia Romagna è stata subito pronta perché già aveva un elenco di alberi regionali monumentali quindi dopo un processo di verifica con i criteri nazionali, che questi sono stati inseriti nel, nell'elenco nazionale, e, e da lì, insomma, c'è solo un monitoraggio annuale su mh, poche cose, ma eh, diciamo che l'Emilia-Romagna è già stata completa dalla prima pubblicazione. Come eh, recente eh, iniziativa, eh, per dare maggiore visibilità e fruizione di questo catalogo, noi oltre a pubblicarlo come elenco Excel nei siti istituzionali. Eh, abbiamo creato un strato informativo su Google Maps, se voi sul vostro browser cercate eh, eh, alberi monumentali Google Maps, eh, c'è il rinvio alla nostra pagina del sito in cui c'è il link, dove potete accedere, al, attraverso il quale potete accedere al Google Maps, l'applicazione e, e là potete vedere sim, tutti i simbolini degli alberi monumentali caricati su tutta l'Italia zoomando sul territorio di vostro interesse e selezionando il punto col mouse o col dito sul display del, eh, del cellulare vi si aprirà una scheda informativa dove troverete varie informazioni che sono quelle pubblicate nell'elenco degli alberi monumentali e quindi sono dopo una breve, eh, un breve testo informativo sull'albero. Sono pubblicate le informazioni sulle dimensioni, eh, sull'ubicazione urbana o meno, l'altitudine, la localizzazione geografica, la specie, il nome volgare, il, il nome specifico, la quota. E per l'Emilia-Romagna, eh, con l'Emilia Romagna, visto questa collaborazione che abbiamo sancito, abbiamo per ogni scheda caricato anche le fotografie, le fotografie che poi sono anche pubblicate sul libro. E, e quindi su Google Maps, dal cellulare, trovate nella scheda che si apre in fondo, scorrendo tutti gli attributi, l'anteprima dell'immagine, cliccandoci sopra si apre a tutto schermo e a volte ce ne sono due o tre. E su, stessa cosa si può fare ovviamente su PC, è tutto più, più grande e visibile. È solo con l'Emilia-Romagna, in questo momento, che abbiamo fatto questa... Eh, ulteriore integrazione di immagini speriamo che sia un esempio eh, seguito da altre regioni così avremo la possibilità di dare il più ampio spettro di informazioni al, a, eh, ai cittadini che vogliono andare a visitare i nostri alberi attraverso Google Maps ovviamente si può navigare dalla propria posizione fino all'albero cliccandoci e quindi è un mezzo per facilitare la fruizione del del bene comune. Vi ringrazio e vi passo la parola al moderatore.